Ecco, la domanda che si fanno tanti è, si può trovare un computer, un portatile che possa soddisfare tutte le esigenze e pagarlo poco? Ecco, mi hanno fornito un laptop, si chiama Teclast e oggi lo proveremo. Ha delle prestazioni che diciamo che non sono male, così sulla carta. 8 GB di RAM, 128 di spazio, ma vediamo come funziona. eccolo qua questo è il teclast all'apparenza si trova su una scocca eh, tutto in plastica anche perché lo paghiamo davvero poco parliamo di 280 euro con sconto di 35 euro su amazon ce lo portiamo via con diciamo con 250 euro io vi lascio il link in descrizione andate a cercare aperto diciamo che fa una bella figura perché Ricordiamo che è molto economico, è un portatile che arriva dalla Cina e sta spopolando tra tablet, computer e quant'altro. Ma andiamo a vedere i tempi di attesa per l'accensione. Teniamo premuto e lui si accende, si è partito un LED qua. Prima schermata abbiamo la sua schermata Teclast vediamo quanto ci mette a partire io ho già impostato il windows quindi ho fatto gli aggiornamenti questo è la tempistica di accesa secondo me saranno sui 20 secondi eccolo qua e ci siamo andiamo a mettere tutte le varie cose eccolo qua ce l'abbiamo tutto nel suo splendore windows 10 8 GB di RAM. Vediamo quanto spazio ha. Andiamo a vedere le caratteristiche. Allora, come vedete, ha un Intel Celeron 1.10 GHz, 8 GB di RAM, basato su sistema operativo 64 bit, Windows 10 Home ce l'ha già integrato quindi non dovete mettere nessun seriale quindi avete tutto preinstallato abbiamo anche il sistema Microsoft Office quindi se andiamo sul pacchetto Office dovremmo avere tutto infatti abbiamo tutto abbiamo sia Word che Excel, Outlook, PowerPoint ma andiamo a vedere se apriamo un'applicazione e quanto tempo ci mette chiudiamo perfetto siamo già siamo già online, quindi possiamo subito scrivere. Possiamo scrivere quello che vogliamo. Diciamo che il suo lavoro lo fa. Vediamo se apriamo il C cleaner per fare le pulizie. Lui si è aperto. Andiamo un po' a navigare. Entriamo sul Chrome che io ho installato. Eh, si è aperto. Se cerchiamo YouTube, vediamo le aperture perfetto, si è già aperto, è abbastanza fulmineo diciamo, su, queste, su questo tipo di, di operazioni, possiamo aprire le cose, la ricerca è stata fatta, chiudiamo, apriamo anche Zoom, proviamo ad aprire Zoom, qui dobbiamo accedere, ma comunque l'accesso lo possiamo fare anche in un secondo momento, ma se andiamo su Google Meet, facciamo creiamone una sta caricando adesso questo pc è messo in modalità romeno anche perché come sapete io ho il canale romeno e eccoci qua, ci possiamo vedere quindi la camera funziona pure funziona tutto quindi qua abbiamo le varie cose diciamo che sono abbastanza contento di questo computer ricordiamo sempre che adesso è, diciamo che è anche in modalità modalità qua eco perché la batteria si sta scaricando quindi si sta muovendo abbastanza bene anche se in modalità scaricato <ride> quindi diciamo che sono molto soddisfatto di questo computer così con questo prezzo che possiamo trovare veramente poco vediamo alla chiusura andiamo a chiudere vediamo quanto ci mette arresto il sistema Sto eseguendo l'arresto e via. E possiamo chiudere. Cosa allora possiamo dire di questo computer? Diciamo che mi ha soddisfatto in quanto qualità prezzo, anche se comunque non possiamo fare chissà che cosa, non possiamo metterci a giocare, eh, a fare grandi cose, ma comunque se dobbiamo lavorarci, fare dei meeting, fare qualsiasi cosa a scuola, lavoro così ce lo possiamo portare dietro un suo punto forte è sicuramente la batteria perché ha una buona batteria con una vita molto molto lunga quindi tutta la giornata ve la fate sicuramente eh, non possiamo estrarla ma questo mh, è un'altra cosa anche perché non ha un sistema di raffreddamento è semplicemente ha eh, una scheda madre che si raffredda in maniera autonoma però diciamo che il suo lavoro lo fa. Quindi se volete iscrivetevi al canale, eh, ovviamente accendete la campanella, molto importante, io lo ripeto, molto importante accendere la campanella e andate a curiosare anche sul canale romeno perché io metto tutti questi video anche in romeno quindi se volete e parlate romeno potete andare a curiosare il link ve lo lascio in descrizione per comprare questo Teclast ve lo faccio rivedere in tutto il suo splendore, è abbastanza sottile, molto leggero, maneggevole per portarlo dietro e che dire, ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!